Allora, riprendiamo eh, quindi eh, passando al, all'aspetto pratico no, dell'implementazione di questi simulatori di eventi discreti. Ehm, noi avevamo questo schema mentale che ci dice, guarda, tu devi implementare una coda di eventi, coda prioritaria, noi sappiamo già che sarà eh, una priority queue, priority queue, con degli oggetti di tipo evento che dentro contengono sicuramente un'informazione temporale e poi in realtà possono essere di vari tipi diversi, no? entra, esce eccetera eccetera, alcune variabili che per noi eh, corrispondono allo stato del mondo e poi una, un oggetto simulatore che ha una certa serie di, di metodi, no? eh, chiaramente non c'è nessuna regola, non c'è nessuna interfaccia specifica da implementare, però come eh, ordine di idee ehm, il simulatore dovrà permettere di impostare dei parametri iniziali Okay? che sono questi qui che avevamo visto, i parametri iniziali dello scenario. Quindi in qualche modo, prima dell'avvio della simulazione, io dovrò poter dire a questa classe simulator, che abbiamo qua dentro, senti, questa volta simula con questi valori iniziali. Quindi avrò bisogno di, di, di, di metodi che mi impostano i valori iniziali. Alla fine della simulazione avrò bisogno di metodi che mi permettono di estrarre il risultato della simulazione, cioè i valori misurati, diciamo così, dal simulatore stesso, quindi una serie di get, di, eh, di risultati calcolati. Poi avrò il metodo principale, che possiamo chiamare metodo run, cioè fai partire questa simulazione, vai, è quello con cui il programma main, il programma principale, chiede al simulatore, vai, esegui il codice, ed eventualmente... Eh, prima di fare il run eh, dovrò precaricare nella coda degli eventi alcuni eventi iniziali eh, perché magari so già no, per simulare il carico di lavoro del sistema questo dipende dai casi, alcune volte serve predefinire lo stato del mondo e predefinire alcuni eventi iniziali da cui il sistema può partire e, e, e lavorare alla fine dobbiamo implementare questi, questi quattro metodi come interfaccia verso l'esterno. E invece come metodo interno, il cuore del simulatore sarà un metodo che chiamiamo process event, che uno per volta prende un evento e valuta che cosa fare quando è arrivato quell'evento. Questo è un po', diciamo così, non la chiamo interfaccia perché non è così codificata come un'interfaccia Java, ma la pseudo interfaccia a cui cerchiamo di attenerci. Ovviamente in funzione del problema dobbiamo definire che cos'è lo stato del mondo, quindi quali sono le variabili che possono essere delle liste, dei, delle variabili semplici, dei grafi, delle collection, che mi descrivono lo stato del sistema in un certo istante di tempo. Il tempo ricordiamo, il mondo vive dal tempo presente, gli eventi vivono al tempo futuro. Eh, e passare a un nuovo evento significa spostare l'orologio anche del mondo si è spostato l'orologio, è capitato qualcosa e quindi devo aggiornare la conoscenza che ho del mondo perché il presente è cambiato um, ovviamente nello stato del mondo ci devo anche mettere qualcosa che mi permette di calcolare delle misure di interesse finali quindi non solamente dei valori che servono tecnicamente per far evolvere la simulazione ma anche dei valori che vado via via a raccogliere per poi alla fine poter dare eh, la misura di interesse. Eh, vabbè, qui ci sono quel suggerimento no, di queste quattro funzioni che, che possiamo implementare, ma io direi di poter di passare direttamente no, eh, verso l'esempio. Eh, eh, eh, con Un dettaglio in più sugli eventi stessi, no? questi che abbiamo chiamato eventi alla fine che cosa saranno? Saranno oggetti, oggetti tipo evento, che hanno eh, sicuramente un tempo. Ma anche un tipo. No? Eh, ogni, un sistema ad eventi simula eventi di vari tipi diversi. Noi abbiamo fatto l'esempio: la macchina arriva, la macchina arriva in coda, entra nei rulli, esce dai rulli. Sono tre eventi diversi che hanno delle conseguenze diverse sul sistema. Quindi questo oggetto evento deve portare in sé il tipo di evento e il tempo a cui questo avviene, più le eventuali altre informazioni aggiuntive. Quindi, ehm, sulla base poi del tipo di evento che si è verificato e delle informazioni aggiuntive, questo nostro metodo process event dice ok, se lo stato del mondo adesso ha certe caratteristiche e è arrivato questo evento specifico, allora lo stato del mondo come dovrà essere? Uno, come dovrà essere aggiornato? E due, eh, quali eventuali nuovi eventi devo programmare? Quindi questo è il cuore del simulatore, lui riceve un evento e dice ok, io ho dei parametri d'ingresso, che mi hanno impostato all'inizio. Posso vedere qual è l'evento, di che tipo è e quali valori contiene. E posso ovviamente sapere com'è lo stato adesso, del mondo. Allora ciò che devo fare io come metodo Process Event, devo aggiornare il, il, lo stato del mondo. Qui c'è scritto opzionale, ma quasi di sicuro dovrò aggiornare lo stato del mondo, se è successo qualcosa. Devo generare eventualmente eventi futuri, perché so che poiché è successo questo e il mondo era in questo stato, allora dovrà succedere quell'altro. E aggiornare le misure di interesse. Questo è il cuore. Tutto questo cuore viene inserito in un bel loop che, che eh, trita gli eventi uno per volta. Adesso questa differenza da sincrono a sincrono lo vediamo, le vediamo poi più avanti eh, pescando dei singoli esempi. Allora, partiamo perché voglio arrivare, diciamo così, a, a, a entrare nell'esempio. L'esempio che facciamo oggi è quello di un di una noleggio auto. Un no? sistema di noleggio auto, voi immaginiamo di avere un garage con nc auto, nc sta per number of cars. Questo è un parametro della simulazione, può essere 5, può essere 10, può essere 20. E supponiamo che eh, i clienti arrivino al nostro noleggio auto in modo uniforme. Un cliente ogni t minuti. minuti, tempo di ingresso. Okay? Quindi... Dall'ora di apertura, all'ora di chiusura, i clienti arrivano scadenzati sempre con, la stessa, con lo stesso intervallo. È chiaro che è irrealistico, però partiamo da qualche situazione che sarà irrealistica per poi eventualmente andare a migliorarla. Allora, quando arriva un cliente che cosa succede? Qual è la logica del sistema? Eh, la logica nel nostro sistema sarà molto semplice. Io non, non prendo prenotazioni. Quando arriva un cliente, se c'è un'auto disponibile, la noleggia e ovviamente la terrà per un certo tempo. Di viaggio. Se non ci sono auto eh, se ne va e quindi un cliente non soddisfatto. Poi arriverà il prossimo cliente e dirà eh, ci sono auto sì, non ci sono no e eh, allora sono soddisfatto, non sono soddisfatto e così via. Io voglio calcolare come obiettivo della simulazione il numero di clienti non soddisfatti alla fine del giorno. Che ovviamente è una funzione, perché io ho detto una funzione DNC perché è il numero di auto, perché alla fine questo è il mio investimento. No? Compro tot auto e vedo se riesco a soddisfare dei clienti. Ovviamente sarà di funzione di NC, ma anche del tasso di arrivo dei nuovi clienti, ma anche della durata del viaggio. Perché se la gente non legge un'auto e poi dopo 10 minuti me la riporta, io riuscirò con le stesse auto a soddisfare più clienti e viceversa. Allora, noi nel nostro simulatore possiamo ipotizzare che il tempo di viaggio cioè il tempo entro il quale il cliente mi dovrà restituire l'auto, può essere casualmente o un'ora, o due, o tre ore. Quindi una variabile casuale che può valere uno, oppure due, oppure tre ore. Ok? Questo è il, è il nostro scenario che vogliamo simulare. Allora, chiediamoci quali tipi di eventi ci sono. Nel nostro sistema, quali tipi di eventi possono cambiare lo stato del sistema? vabbè Sicuramente può arrivare un nuovo cliente che prima non c'era e eh, in questo caso può darsi che arrivi un nuovo cliente e si noleggi una macchina oppure arrivi un cliente e non, e non, non, e non possa noleggiare la macchina perché il garage è già vuoto, questi due eventi questi due, diciamo così, eh, fatti, che il cliente arriva e il fatto che noleggia la macchina, potrei modellarli come eventi separati, ma, oppure come un evento unico, perché se avvengono, avvengono contemporaneamente. Cioè, nel, momento in cui il cliente deriva, nel momento in cui il cliente arriva, l'auto viene noleggiata. Oppure potrei dire che nel momento in cui il cliente arriva, l'auto viene noleggiata un minuto dopo, no? se volessi... No se vedere quell'evento separato però in realtà eh, in, non, in questo caso non ci è necessario anche qui di nuovo il livello di dettaglio dipende da cosa vogliamo vedere ma di sicuro c'è un evento separato e quando il cliente restituisce l'auto che, che sono tra l'altro i due eventi, le due cause che possono causare una modifica dello stato del sistema che è il numero di auto disponibili attualmente disponibili nel garage quando è che, una, quando è che quel valore lì cioè, auto totali, 20 Ok, il numero di auto disponibili inizia da 20 al mattino quando apro. Cosa che può farlo diminuire quando arriva un cliente? Cosa che può farlo aumentare quando un'auto viene restituita? Le altre cose mh, non ci sono, non mi interessano. Non mi interessano perché non possono modificare il modello del mondo. Poi ho delle variabili che in realtà non influenzano. Quindi eh, l'arrivo dei clienti modifica il numero di auto disponibili. Il valore delle auto disponibili modifica ciò che succede quando un cliente arriva, perché può trovarle o non trovare l'auto disponibile. E quindi può darsi che se un cliente arriva diminuisco le auto disponibili e programmo il ritorno di quell'auto, oppure semplicemente non prende nulla e quindi non fa nulla. In parallelo devo anche tenere traccia di quanti sono i clienti totali che sono arrivati e i clienti non soddisfatti che sono arrivati. Questi valori non influenzano la simulazione, cioè non è che quando un cliente arriva il comportamento del sistema dipende dal fatto che ci siano già stati sette clienti non soddisfatti, no, dipende solamente dal numero di auto disponibili. Quindi sono delle misure che mi servono come output, ma, quindi li devo calcolare ovviamente, ma non influenzano l'evoluzione del sistema. Quindi ci sono delle variabili che sono variabili interne in qualche modo, che sono legate a filo doppio con gli eventi. Gli eventi modificano le variabili di stato, le variabili di stato modificano il modo in cui gli eventi si comportano, no? il modo in cui devono essere gestiti il comportamento a seguito di un evento. E poi eh, invece ci sono le misure che semplicemente vanno ad osservare no? ciò che è successo e mi danno dei numeri in cui, cui sintetizzare diciamo, la bontà o meno di questa simulazione. Allora con questo proviamo a passare al codice no? E implementare un pochino segu Seguendo queste linee guida che ci siamo dati no? Allora eh, io nel progetto ho creato una classe vuota simulatore E ho creato una, nel, nel model una classe di prova Un test simulator no? Per darci un'idea di come potrebbe eh, comportarsi il nostro sistema c'è una classe simulator in cui all'inizio imposto il parametro, nel nostro esempio è molto semplice, c'è un parametro solo, cioè il numero di auto totali nel garage. Imposto la frequenza di arrivo dei clienti, in questo caso ho pensato di usare un oggetto di tipo duration, no? che mi misura proprio l'intervallo di tempo, impostato come 10 minuti, che è quello che dice il testo. Quindi una volta che ho impostato i parametri di simulazione, faccio run e faccio partire la simulazione. E alla fine della simulazione otterrò il numero totale dei clienti e il numero di clienti non soddisfatti, che sono i due parametri che eh, mi hanno richiesti dal testo dell'esercizio. Quindi dall'esterno il simulatore si vede così, ti imposto dei parametri, chiamo run e vado a vedere il risultato che ho ottenuto. Ovviamente tutto questo va implementato, no? per ora c'è semplicemente il metodo di test e dobbiamo implementare il simulatore stesso con questi metodi. Allora, eh, implementare il simulatore significa definire una serie di informazioni. La prima è chi sono gli eventi, poi cos'è eh, i parametri di ingresso simulazione, chi sono lo stato del sistema, stato del mondo e quali sono le misure in uscita. Queste sono le quattro insieme di variabili che dobbiamo definire per poter eh, definire un simulatore. I parametri di simulazione l'abbiamo già visto, ce n'è uno solo che è il numero di, di auto, nc, number of cars, e il tempo di arrivo, non ce ne sono uno solo, ce ne sono due, il numero, eh, il numero di auto e una duration, che è il tempo t in duration è java.time.duration, tempo di ingresso degli utenti, tempo, intervallo tra clienti, di tempo, tra i clienti. Le misure in uscita, le sappiamo già, che devono essere il numero di clienti totali, private int, n clienti e private int n clienti insoddisfatti. Lo stato del sistema che cos'è? È di fatto è il numero di auto che attualmente ci sono nel garage. Dovrebbe bastare questa informazione per poter capire come far evolvere il sistema. Quindi private int Uh, n auto quindi auto attualmente presente e queste sono tutte variabili come vi dicevamo queste sono delle costanti durante la simulazione non cambiano questo è stato il sistema che evolve e influenza l'evoluzione del sistema queste sono delle misure in uscita che evolvono ma non influenzano lo stato del sistema. Il grande assento ovviamente è la coda degli eventi. La coda degli eventi che sarà una coda prioritaria eh, di oggetti di tipo evento che ci dobbiamo creare. Quindi creiamoci un oggetto di tipo evento, ragioniamo su quali sono quindi creo una nuova classe che chiamo Event. Che rappresenta l'evento del mio eh, simulatore. Quali eh, attributi dovrà avere la classe Event? Sicuramente dovrà avere un attributo di tipo, di tipo temporale. Ok? Quindi, a quale istante di tempo si riferisce questo evento? Visto che avevamo lavorato con duration, possiamo lavorare con local time. Private, eh, local time. Eh, Chiamiamolo time. Questo local time è java.time. Quindi ogni evento ha un istante di tempo in cui esso avviene, in cui esso accade. E poi eh, avrà un tipo di evento, questo tipo di evento può essere arriva un cliente oppure retro, eh, viene riportata un'auto. Questa potrebbe essere in questo caso che ne so, un booleano, no? vero o falso, true o false, oppure un intero, uno o due, uno vuol dire che arriva un cliente, due vuol dire che, arriva una, che, che viene riportata un'auto, oppure per maggiore leggibilità Possiamo anche definire una enumerazione con delle costanti simboliche che rappresentino i nomi degli eventi, no? quindi public enum, eh, enum scusate, devo dare un nome, eh, event type per esempio, parentesi graffe, eh, nuovo cliente, virgola, eh, au, eh, ritorno auto. Eh, e non so se siete familiari con, con le numi in java semplicemente sono delle classi particolari eh, che eh, definiscono automaticamente delle costanti è come se definissi nuovo cliente uguale 1 eh, ritorno auto uguale 2 e così via e quindi posso poi definire degli, degli oggetti di tipo event type che però possono assumere solamente questi valori e quindi anche il compilatore controlla che, eh, che possiamo solamente associare questi valori a queste, a, queste, eh, a queste variabili questa enumerazione posso definirla in un file separato no? come fosse una classe oppure in questo caso l'ho definita all'interno della classe event perché di fatto è una classe privata che serve solamente diciamo, per specificare meglio l'evento l'ho definita public in modo che anche dall'esterno della classe event io posso vedere i nomi di queste variabili se la chiamassi private, dall'esterno non posso dalla classe simulator non potrei vedere questi due nomi perché sarebbero privati no, questo è un modo per definirla lì dove serve che eh, documenta meglio che qui ci serve a questo punto una variabile privata di tipo event type che posso chiamare type ok eh, quindi abbiamo un time che mi dà un'ora Un type che di fatto è un numero 1 o 2 Che è vincolato, diciamo così, alle eh, num Non fa altro che dare una sem tassi semplificata Per definire delle costanti Quindi questo qua, nuovo cliente È una costante numerica che vale Io ho detto 1 o 2, no, in realtà sono 0 e 1 Vale 0 Ritorno auto vale 1 Quindi è come se avessi scritto 0 o 1 Ma anziché scrivere 0 o 1 Quindi questo type può valere 0 o 1 ma in realtà, anziché scrivere 01, scrivo nuovo cliente, ritorno auto, che è molto più leggibile, e soprattutto evita di, dover, di poterci mettere dentro un 3, che non avrebbe nessun senso. Okay? Quindi, nuovo cliente ritorno auto non assumono dei valori, sono delle costanti. Type può assumere o il valore nuovo cliente, quindi posso avere eh, type uguale nuovo cliente, oppure type uguale ritorno auto, e questo semplicemente è una costante simbolica che rappresenta un valore diverso dagli altri. Quindi non ci dobbiamo preoccupare noi di qual è il numero 1, 2, 3, 4, 5 da associare alle varie condizioni, perché lo fa automaticamente l'enumerazione Java. Okay? Eh, anziché scrivere const int nuovo cliente uguale 1, const int nuovo cliente uguale, eh, ritorno auto uguale 2, eccetera, lo fa già l'enum da sola. Mm? Ok. Ok. Eh, poi cosa fa la classe evento? Beh, è una classe normale eh, Ricordiamoci che l'evento lo dobbiamo inserire in una eh, li, coda prioritaria E quindi devo sicuramente implementare l'interfaccia comparable dell'evento dell stesso Ovviamente comparable è la classe predefinita nel momento in cui scrivo Implement Comparable, eh, già Eclipse si arrabbia perché mi dice che questa classe evento ho detto che la implementa, ma non implementa il metodo. E quindi aggiungo i metodi non implementati. Aggiungo il compareTo in cui eh, chiamiamolo a me si chiama in cui dovrò restituire il valore di confronto tra due eventi. E questo valore di confronto è ciò che determinerà la priorità di, eh, di estrazione della coda prioritaria. E quindi la cosa più semplice, visto che eh, questi miei eh, eventi hanno informazione temporale, fa il confronto tra i due tempi. Quindi, classica delega, io delego alla variabile time di confrontare, quindi return this.time.compareTo, time. cioè sto dicendo che il confronto temporale tra due eh, oggetti di tipo evento è uguale, coincide col confronto temporale del, dell'attributo time che è interno a ciascuno di essi cioè gli eventi sono ordinati naturalmente per tempo se volessi avere un ordinamento al contrario, basterebbe mettere un meno qua davanti, e allora mi scambia il più col meno, il positivo col negativo e mi darebbe l'ordinamento per tempo decrescente anziché crescente. Invece così me lo fa per ordinamento per tempo crescente, quindi il primo valore, il minimo, quello che ha priorità più alta è quello che ha il tempo più basso, perfetto quello che volevo. Uh, e poi vabbè questa è una classe che deve semplicemente avere il getter e setter quindi è il costruttore quindi dobbiamo farci costruire il costruttore partendo dai due campi quindi local time event type e poi mi faccio costruire anche il metodo di getter setter ma questo getter setter di time e di type uh, e mi fermo qua perché probabilmente non mi serve definire una nozione di uguaglianza perché non li metterò in un hash table ok, quindi questi sono i metodi fondamentalmente, vabbè, sono i metodi che qualunque oggetto deve avere, il costruttore il getter setter più il comparatore allora, avendo definito questa classe evento, potrò definire una mia coda prioritaria priority queue che è sotto java.util di event, chiamiamola pure Q, che è la coda degli eventi. Ehm, Manuel mi chiede perché, mi dice qua in questo metodo adder.time lui avrebbe scritto adder.getTime. In realtà è, è vero che Adar è un oggetto diverso ma essendo un oggetto della stessa classe io posso accedere anche ai metodi privati di classi identiche alla mia in Java Quindi in questo caso è equivalente, nel senso che ho la visibilità anche sui, sulle proprietà degli altri oggetti perché questo oggetto è di tipo event e event sono io quindi la, la, il concetto di private è relativo alle, alle classi, quali sono le classi che possono vedere queste proprietà, non quali sono gli oggetti. Quindi due oggetti diversi della stessa classe possono in realtà vedersi le proprietà a vicenda senza passare dai metodi getter. Cambia niente, eh? l'effetto è esattamente lo stesso. Ok. Allora, eh, possiamo iniziare beh, con i metodi facili. Eh, abbiamo detto che il test simulator ha bisogno di setNumCars e setClientFrequency come metodi, e vabbè, questi non li possiamo, quindi, metodi, impostazioni e parametri iniziali. Quindi, abbiamo un public set, public void setNum, come si chiamava? num cars set num cars int nc e cosa farò mai dis.nc uguale nc e eh, va bene poi avrò un public void uh, set uh, si chiamava vabbè, facciamo che copio e incollo perché sono pigro set client frequency che avrà una duration D, e farò semplicemente dis.ting uh, uguale di ok quindi adesso ho i valori poi posso partire facendo run simulazione public void run per ora facciamolo void poi vediamo eh? Ok, il metodo run che cosa deve fare? Eh, eseguire la simulazione. Allora, parte ovviamente eh, creandosi le strutture dati che gli servono e inizializzando lo stato del sistema. Quindi deve inizializzare la coda degli eventi e lo stato del sistema. La coda degli eventi la creiamo, quindi this.q uguale new priority queue. sempre di eventi, forse vogliamo possiamo scriverlo soltanto per ricordarcelo, e quindi crea una coda nuova, eventualmente dimenticando i residui delle simulazioni precedenti. Inizialmente, e quindi devo impostare lo stato iniziale del sistema e gli eventi iniziali del sistema, prima di partire con la simulazione vera e propria. Uh, lo stato iniziale che cos'è? Lo stato iniziale, per noi lo stato è solamente il numero di auto attualmente nel sistema n auto, l'unico stato che evolve, più tutte le misure di uscita. Quindi NC cioè, n auto sarà nc inizialmente, cioè prima all'inizio dell della simulazione tutte le auto sono in garage e il numero di clienti è zero e il numero di clienti insoddisfatti sarà anch'esso zero. Quindi qui ho fotografato lo stato del sistema alle 8 del mattino, tutte le auto in garage e ancora nessun cliente è arrivato e quindi nessuno può essersi considerato insoddisfatto. Eventi iniziali, cioè io cosa ci metto dentro la coda degli eventi inizialmente? Eh, ci dovrò mettere un po' di eventi che corrispondano all'arrivo degli utenti a me hanno detto che i clienti arrivano con una frequenza di TIN 10 minuti e quindi dovrò simulare il sistema da una certa ora a una certa ora eh, e, e, e prevedere che in quell'intervallo di tempo eh, arrivino dei clienti ok? allora in realtà noi eh, ci scopriamo che abbiamo bisogno di un'informazione in più, no? che è ad esempio l'orario di apertura di questa quest attività, che è di fatto tra i parametri di simulazione, anche se non è esplicito, anzi non ce l'hanno detto, non ci avevamo pensato finora. Lo possiamo aggiungere tra i parametri di simulazione, se aggiungiamo poi anche il metodo set, vuol dire che potrà essere modificato, se non aggiungiamo nessun metodo set, vorrà dire che rimane una costante, all'interno della simulazione, quindi possiamo chiamarlo, ora apertura che potrebbe essere, non so, apriamo l'orto del mattino local time .of, local time .of, dunque l'ov ha un, se non sbaglio private scusate, private local time apertura uguale, ok, local time lo prendo da java.time, eh, of richiede un'ora e un minuto, ora e due minuti, minuti e eventualmente secondi, Vabbè, diciamo che apriamo alle 8 del mattino, quindi creiamo local time per l'ora di partenza e un local time per l'ora di chiusura, facciamo finta che siano le 20, ok? E allora dovremo generare un evento di arrivo cliente ogni 10 minuti dall'ora di apertura all'ora di chiusura e cominciare a metterli dentro la coda prioritaria. Ok, allora questo lo possiamo fare qui. Eh, ci definiamo una variabile local time ora e la inizializziamo con eh, l'ora di partenza. Dis.ora di apertura e poi abbiamo un ciclo eh, in cui while ora.before is before before dell'ora di chiusura, this.ora chiusura, eh, aggiungo un evento di arrivo cliente alla coda corrispondente a quell'ora. Allora cosa farò? Farò queue, this.queue, Punto add, aggiungo un evento. Come lo costruisco questo evento? Beh, sarà un nuovo oggetto tipo event a cui do due parametri. Il time e il type. A che ora arriva l'utente? Beh, a quest'ora qua che sto simulando. Di che tipo è questo evento? Beh, sarà del tipo arriva un nuovo utente. Quindi event type punto nuovo cliente diventare per il nome del, dell'enumerazione che avevamo creato, punto nome della costante. Quindi ha creato un nuovo tipo, oggetto di tipo evento, il time è l'ora, all'inizio sarà l'ora alle 8, supponiamo alle 8 arriva subito qualcuno, e il tipo di evento è arriva qualcuno. Poi ovviamente in questo ciclo incrementerò l'ora, quindi ora uguale ora punto plus, This ricordiamoci sempre il, il Java, le, gli oggetti java.time che se li usiamo correttamente ci permettono di condensare molto le operazioni temporali senza dover stare lì a fare conti con ore, minuti, secondi riporti al sessantesimo eccetera eccetera quindi è un ciclo in cui parto dal, dalle 8 del mattino e finché sono before alle 8 di sera aggiungerò nuovi eventi quindi aggiungono a un certo punto tanti eventi, uno ogni 10 minuti dalle 8 alle, alle 20 di sera, di tipo nuovo cliente. Quest'ora si incrementa, quindi 8, 8, 10, 8, 20, 8, 30, eccetera, eccetera. Quando sono arrivato alle 20 esco da questo loop avendo popolato la coda che qui era vuota, l'ho inizializzata vuota e qui l'ho riempita dagli eventi preliminari. E... Avendo a questo punto questo... Eh, possiamo partire con la simulazione vera e propria possiamo partire con la simulazione vera e propria che è il ciclo di simulazione vero e proprio ciclo di simulazione che sarà sempre uguale in pratica in tutti i nostri simulatori ci chiediamo esistono eventi da simulare? se sì, simuliamoli quindi ad esempio while, possiamo usare il peak, possiamo usare anche l'empty, quando uh, abbiamo detto not this.queue.isempty. Quindi finché la coda non è vuota, estrae il prossimo evento, punto poll, abbiamo visto, poll è quello che estrae l'evento e eventualmente mi restituisce null, ma noi abbiamo fatto il test prima, quindi non dovrebbe mai restituirmi null, e, eh, e poi lo elabora. E quindi abbiamo un process event dell'evento E. Process event è ovviamente la procedura che dobbiamo ancora scrivere. Ok. Um, mi chiede. Alessandro di far vedere dove ho creato l'ora di chiusura, l'ora di chiusura non è altro che qua Ho fatto copia incolla di ora di apertura, anziché alle 8 ho messo alle 20 Allora, questo già qualcosa fa, no? nel senso che questo process event beh, Adesso non l'abbiamo ancora scritta, però proviamo a vedere cosa sta succedendo Abbiamo creato degli eventi li abbiamo inseriti in una coda E noi possiamo provare a vedere... Il se Il simulatore funziona, se qualcosa si muove, ok? Stampiamo l'evento che abbiamo appena inserito. Il uh, test simulator dà ancora errore perché non abbiamo ancora questi valori. Ma commentiamoli per un momento, ok? Quindi vediamo cosa succede. Io, se eseguo questo test simulator, ah, scusate, devo anche commentare questo. Se eseguissi questo simulator, eh, sì, bravo. Non ho messo, non ho messo il, il toString qua dentro quindi vengono fuori schifezze. Aggiungiamo il toString, uh, to toString, ok, salva e riproviamoci. Ok, mi fa vedere quali sono gli eventi. Quindi non ho stampato la coda, ho stampato gli eventi che via via che vengono estratti. Quindi alle 8 viene stato un evento di tipo nuovo cliente, alle 8 e 10 viene stato un evento di tipo nuovo cliente e così via. Sto estraendo uno a uno gli eventi che prima avevo inserito, ovviamente, in ordine di tempo crescente, ci mancherebbe. E quando ho finito gli eventi, chiaramente alle 19.50, l'ultimo cliente è arrivato, eh, scusa, eh, la simulazione finisce. Perché avevo questo test che la coda era vuota. E la coda chiaramente si svuota perché non ho, ehm, non ho mai aggiunto più nulla. E finora in realtà non è che abbia simulato davvero. Ho solamente inserito gli eventi e li ho estratti. Adesso li devo elaborare. E quindi mi posso creare, preferisco farla a parte, un metodo process event, private, solo per semplicità, perché magari è il metodo che a volte è più lungo degli altri, private eh, void, process event di un evento è quindi questa eh, funzione, process event cosa deve fare? deve considerare, qualcuno gli ha detto, guarda che adesso c'è un evento le, calcolane le conseguenze allora lui che cosa farà? come prima cosa si chiede, ma che tipo di evento è? Quindi tipicamente sarà un'istruzione di tipo switch sul tipo di evento e appunto get type. Allora, se è di tipo e il fatto di avere un enum ci aiuta perché quando sono sul case, sono uno switch, faccio spazio, lui mi dà già quali sono le costanti valide per questo tipo di enumerazione. Se è il tipo nuovo cliente, faccio certe cose... Break. Se è tipo invece ritorno auto, farò altre cose, ok? Quindi a seconda del tipo di, eh, di evento che devo elaborare, l'elaborazione sarà diversa. Cosa devo fare se arrivo a un nuovo cliente? Eh, devo innanzitutto controllare se questo cliente. Uh, può, se a questo cliente posso dare un'auto oppure no quindi controllo se ho ancora auto disponibili quindi se dis.nauto è ancora maggiore di 0 noleggia. noleggia altrimenti è insoddisfatto In ogni caso ho un cliente nuovo, quindi io qua posso incrementare il numero di clienti. Quindi mi arriva un nuovo cliente, quindi posso incrementare il numero di clienti, e poi mi chiedo, ok, questo cliente non legge un'auto o invece se ne, va, se ne va insoddisfatto? Se se ne va insoddisfatto non devo fare nulla più che non tener conto del numero di clienti insoddisfatti, incrementandolo più più. E a quel punto lui se ne va, quindi non, il mio sistema non lo vede più, non lo, non, lo, non, lo, non, lo gesti, non lo deve gestire in nessun modo. Se invece non legge l'auto, devo dargli l'auto, ovviamente. Quindi lui ha noleggiato un'auto e vorrà dire che in questo momento il numero di auto diminui, si, de, si, si decrementa di un'unità. Non solo, devo anche prevedere che quell'auto ritornerà. Entra un tempo che è di 1, oppure 2, oppure 3 ore eh? Perché altrimenti le auto escono ma non rientrano mai E quindi il mio noleggio auto funziona abbastanza male Allora dovrò eh, casualmente scegliere eh, Dovrò scegliere un intervallo di tempo tra un'ora, due ore, tre ore in modalità random, in modalità casuale. Ok? E poi sulla base di questo, schedulare un nuovo evento di tipo ritorno auto. Eh, Mario mi dice, il numero di clienti lo dovresti incrementare solamente se l'auto è stata eh, noleggiata. Dipende come intendiamo il numero di clienti. Io intendevo il numero di clienti che sono arrivati. Ehm Chiaramente sono tre quantità, il numero di clienti che hanno noleggiato, quelli che non hanno noleggiato e quelli totali che sono arrivati, A più B fa C, io ho pensato che il numero di clienti fosse il totale e gli insoddisfatti fosse la, solamente una frazione e quindi per differenza posso avere quelli che sono usciti a noleggiare, si tratta solo di capire no, eh, la definizione di cliente, se il cliente è uno che è arrivato oppure uno che è arrivato e anche noleggiato. Um, Ok, allora dobbiamo però scegliere a questo punto il tempo eh, di il ritardo, no? in certo senso, estraendolo casualmente, quindi possiamo avere, ad esempio, un numero, estrarre un numero casuale, non so, un numero casuale tra, tra 0 e 3, eh, double numero uguale mat random, ad esempio, che mi dà un numero casuale tra 0 e 1, no? sapete, mat.random mi dà un numero casuale all'intervallo in 0 compreso, 1 escluso. E sulla base di questo numero, se vale tra 0 e 1 aggiungo un'ora, se vale tra 1 e 2 aggiungo 2 ore, se vale tra 2 e 3, scusate, per 3 allora, facciamo per 3, e quindi estraiamo un numero casuale tra 0 e 3. Se è tra 0 e 1 aggiungo un'ora, ora, se è tra 1 e 2 aggiungo due ore, se è tra 2 e 3 aggiungo 3 ore, no? Uh, quindi se diciamo che se num è minore di 1, prevedo che arriverà un'auto tra un'ora. E quindi dovrò creare un nuovo evento. Allora aggiungo alla coda un al nuovo evento che è il ritorno dell'auto tra un'ora. This.q.add, aggiungo un nuovo evento. nuovo evento specificare il tempo e ehm, il tipo Il tempo è adesso più un'ora E che cos'è adesso? Adesso è il tempo dell'evento E Quindi si chiama E.getTime Cioè adesso Più un'ora Duration Punto of 1, uh, temporal unit.hour si chiama non mi ricordo esattamente la sintassi vado a vedere cosa ho fatto di là ah, no crono unit.hour Hours. Qua. Quindi, cosa ho fatto qua? E è l'evento che sto elaborando. Get time è l'istante di tempo in cui il mio simulatore sta considerando questo momento. Quindi vuol dire adesso. E punto get time è adesso. Aggiungo un'ora. Quindi qui c'è semplicemente tutta la sintassi per Magari facciamo così. O adesso più un'ora. Questo è il primo parametro. Il secondo parametro nella creazione dell'evento, chiaramente è, qui eh, ho sbagliato le parentesi, il secondo parametro nella generazione dell'evento, ovviamente è il, eh, il tipo di evento. E il tipo di evento sarà un event type di tipo ritorno auto. Quindi qui ho creato l'evento e qui lo aggiungo alla lista. Quindi l'evento ha due campi. Quando prevedo che avverrà questo evento? Adesso più un'ora. Che tipo di evento sarà ritorno dell'auto? Una volta che ho creato l'evento lo aggiungo nella coda. Questo evento si andrà a infilare in mezzo agli altri eventi, non so che l'auto magari ritorna tra un'ora, e io so che degli eventi programmati fino alle 8 di questa sera, e questo evento si andrà a infilare nel momento giusto, così che quando poi verrà estratto dalla lista, verrà estratto nell'ordine giusto, in funzione del suo, della sua marcatura temporale, se è minore di 1. Altrimenti, eh, e se numero, il numero è minore di 2. Allora facciamo la stessa cosa ma aggiungendo due ore, quindi dis.q.add new event, qui si può un po' anche ottimizzare sto codice perché sto facendo un po' troppo copia e incolla, ma plus duration.of due ore, chrono unit.hours punto virgola, qui l'ho messo tutto sulla stessa riga eh, ah, c'è il, il secondo parametro che è ovviamente il tipo di evento virgola eh, event type punto ritorno auto altrimenti vabbè aggiungono tre ore quindi la stessa identica istruzione dove però ci sono tre ore Quindi questa è la parte un po' antipatica di questo codice in cui devo predisporre cosa mi dice, perché c'è rosso, perché sei rosso, cos'hai che non ti piace, event, ah no, se ho sbagliato anche qua le parentesi, ne ho chiusa una troppa di qua e una poca di là, così, perché chiaramente l'event type deve far parte del new event, non fa parte di chi q.add, ok. Uh, quindi è un po' macchinoso la gestione di queste cose ma è codice diciamo così, abbastanza di basso livello e questo è ciò che succede quando arriva un nuovo cliente e quando invece ritorna un'auto? quando ritorna un'auto è molto più facile nel senso che semplicemente prendo atto che l'auto è ritornata devo aggiornare lo stato del sistema? sì devo aggiornare le misure? no perché non è che un cliente in più, ma uh, il cliente l'ho già contato e soddisfatto, era già soddisfatto perché gli ho dato l'auto. Quindi devo semplicemente ri ricordarmi che quest'auto è rientrata in garage. E non devo generare nessun evento nuovo, finito, quella transazione con quel cliente è finita. quindi la complicazione ovviamente ce l'ho nel gestire il cliente che arriva, capire come fare e prevedere l'evento del rientro. Poi finisce qua. Allora, per poterlo simulare dobbiamo ancora aggiungere a questo punto questi altri due metodi stupidi di eh, ottenere il numero totale clienti e il numero di clienti insoddisfatti nella classe simulator. Quindi questo era il metodo process event. Uh, sì, devo... ok questa era la fine dei process event facciamo scriviamolo così così non ci perdiamo e quindi aggiungiamo ancora un metodo public int uh, come l'avevo chiamato getTotClients in cui semplicemente ritorno return this get, uh, get this.n clienti e l'altro metodo che si chiama get dissatisfied che dovrà ritornare semplicemente return this.n clienti insoddisfatti ok, vediamo come funziona, poi vengono le domande proviamo a eseguirlo allora alla fine, in realtà l'unica cosa che il simulatore doveva calcolare era questa sono arrivati 72 clienti di cui 16 erano, sono stati non soddisfatti eh, noi qua abbiamo, abbiamo lasciato la print che fa vedere gli eventi No? di cui vediamo che alle 8 c'è un nuovo cliente, alle 8.10 un altro, questi sono tutti i clienti soddisfatti ovviamente, alle 9.10 restituisce l'auto presumibilmente il cliente che era arrivato alle 8.10, alle 9.20 arriva un nuovo cliente, alle 9.30 arriva un nuovo cliente, restituisce eccetera eccetera. No? Qui fa vedere cosa sta succedendo, chiaramente nella giornata si succedono in modo diciamo così, abbastanza intervallato le operazioni di ritorno auto e le operazioni di nuovo cliente. Questo in realtà, questo dettaglio qui, noi l'abbiamo lasciato come print di debug, ma la possiamo tranquillamente togliere. L'unica cosa che fa il simulatore, alla fine, l'obiettivo del simulatore è calcolare questi valori qua. Quindi se andiamo a togliere quella print che ci dà solo fastidio, che adesso ci dà solo fastidio, possiamo fare diversi run della simulazione e arrivano 72 clienti, arrivano 72 clienti, 18 sono insoddisfatti, noi ovviamente abbiamo un fattore... Casuale nella simulazione, e quindi il numero di clienti abbiamo un arrivo di clienti deterministico: arrivano esattamente ogni 10 minuti. Ma un comportamento eh, randomico perché possono tenere l'auto per una, due oppure tre ore. Quindi il numero di clienti insoddisfatto vedete che ogni, ad ogni simulazione varia, no? eh, ma ci si, più o meno oscilla tra il 14 e il 17. Se io volessi aumentare il numero di auto che ho in garage, quindi spendere un po' di soldi, vedrei che probabilmente non ho più nessun cliente insoddisfatto, eh, ho speso il doppio e ho dei clienti meno soddisfatti, qual è il miglior punto di mezzo? Non lo so, se, non, se ne avrò 15, magari nella giornata ce ne sono con 15 auto, uno o due insoddisfatti, che però a fronte di un risparmio, di un investimento extra, in un giorno ce ne sono quattro, a fronte di un investimento extra della metà del numero di auto da comprare, probabilmente può soccettare di avere uno o due clienti insoddisfatti. Questo non me lo dice nessuno, sarò io che devo gestirmi il mio business e decido qual è il punto ottimale di lavoro per la mia azienda. ok? Ovviamente questo è molto grezzo perché abbiamo questi clienti che arrivano esattamente uno in 10 minuti, non sarà mai realistico, allora andremo a procurarci dei dati che cercano di farci capire quando arrivano meglio i clienti, e quanto durano il viaggio dei clienti, eccetera, e quindi più saremo precisi nel nostro modello, più potremo fare delle valutazioni anche economiche su quello che sono le, le, le nostre scelte. Allora, ci sono un po' di domande, che è giusto che ci siano, allora Enrico che mi chiede, ma perché hai fatto questi tre if? Quando non bastava semplicemente moltiplicare per il numero? Eh, sì, eh, innanzitutto però attenzione, moltiplicare per il numero voleva dire moltiplicare per eh, diciamo questo è un numero reale tra 0 e 3, quindi devo prima di tutto troncarlo, ok? Dovrei fare un int di mat.random per 3 in modo da avere 1, eh, 2 o 3 in realtà ciò che avrei dovuto fare sarebbe un int num uguale con tronco intero mat.random per 3, r minuscola, più 1. Okay. Quindi random mi restituisce un numero reale, eh, io voglio tra 0 e 3, se lo tronco intero otterrò un numero intero che può essere 0, 1 o 2, perché ho troncato l'intero numero che è sempre minore di 3, e quindi sommandogli 1 terrò 1 oppure 2 oppure 3. A questo punto, questo numero lo, lo potevo usare direttamente qua al posto di 1, 2, 3 messi a mano. Assolutamente sì. Mm. Eh, in questo caso avevamo una, una semplificazione perché eh, avevamo tre durate di tempo eh, esattamente diciamo così equiprobabili e eh, corrispondenti a questi tre valori 1. Se, se però mi avessero detto, guarda, che. Um, al 50% di probabilità sta via un'ora al 30% di probabilità sta via due ore e al, al 10% quanto rimane insomma, 10%, 20% di probabilità sta via tre ore allora in questo caso avremmo potuto comunque usare un meccanismo di questo genere cioè magari un numero tra 0 e 100 avrei estratto tra 0 e 1 e avrei detto se il numero è minore di 50 allora fai questo altrimenti se è minore di 80 quindi 50 che era la soglia precedente più 30 quindi col 30% rimanente fai la seconda scelta, altrimenti fai la terza scelta. Quindi se io ho degli eventi che hanno probabilità diverse di avvenire, io estraggo un numero casuale tra 0 e 100 oppure tra 0 e 1, come preferite contare, e poi vado a fare le varie soglie. Okay, se questo numero tra 0 e 50 capita una cosa, tra 50 e 70 un'altra, eccetera, eccetera. Quindi alla fine avremo spesso delle catene di, di filtri di questo genere. Poi se siamo più fortunati che la legge è più regolare, sicuramente sono d'accordo con Enrico che non, eh, non era necessario fare tutta questa catena di IF. Eh, Mario, se in questo caso arriva un nuovo cliente contemporaneamente nel ritorno uno, che cosa succede? E' eh, che succede che contemporaneamente non esiste eh, nel nostro mondo, semplice, simulato, perché io elaboro un evento solo per volta. E quindi... Eh, quando io inserisco nella coda prioritaria un evento con lo stesso time di un altro evento che esiste già, o viene messo prima o viene messo dopo, non so se probabilmente viene sempre messo dopo, ma non ne sono sicuro, eh, in un caso può darsi che o contemporaneamente non esiste, quindi o arriva prima l'auto alle 10.10. E poi anche alle 10.10 .10 arriva un cliente, ma se ho processato prima l'evento di arrivo auto, allora questo cliente se la troverà l'auto. Se invece ho processato prima l'evento di arriva cliente e subito dopo processerò l'evento di arriva auto che hanno la stessa marcatura temporale, e allora questo cliente l'auto non la vedrà. No? Quindi, in realtà, la contemporaneità non la stiamo eh, non stiamo gestendo in nessun modo qua. Sono sempre eventi prima. Uno solo per volta, stiamo simulando l'accadimento di un evento solo per volta. L'accadimento di due eventi contemporanei non è, non è concepito, diciamo così, in un modello tempo lineare di questo genere. Eh, quale sarebbe la cosa giusta da fare? Non lo so, nel senso che per, eh, eh, se tu hai un cliente che arriva lì eh, mentre tu gli stai per dire: No, scusi, mi dispiace, deve andarsene, nel frattempo sta arrivando un'auto, allora lì ci aspetti un attimo allora a questo punto dovrei avere un doppio evento del tipo l'auto entra e il cliente prima di diventare soddisfatto aspetta 5 minuti ecco. dovrei complicare il modello per poter gestire questo, questo fenomeno reale se ritengo che nel mio business questo fenomeno sia rilevante, se no chi se frega Luca, ci potrebbero essere controlli sulla possibilità di noleggio a fine giornata se un cliente arriva un'ora prima della chiusura non può noleggiare per 3 ore eh, sì, è una regola che non abbiamo pensato a cui non abbiamo pensato eh, in realtà una, una variabile interessante è alla fine della giornata quante auto ho ancora fuori quindi se voglio alla fine della giornata non avere nessuna auto fuori non le noleggio eh, e quindi rischio di avere più, più clienti insoddisfatti io la voglio per tre ore, no guardi non gliela posso dare perché ormai sono già le 19 quindi ho più clienti insoddisfatti eh, oppure accetto, allora le cose si complicherebbero perché accetto di avere delle auto che stanno fuori per la notte, vuol dire che al mattino dopo non ho il garage pieno e, e quindi parto già con un numero di auto inferiore al totale, alla capienza totale. Però magari me ne arriva qualcuna in mattinata, certo si complica a, a piacere. No? Eh, quindi, su, que, su come trattare i le, noleggi le a fine giornata non c'è scritto nulla nel testo e quindi inventiamoci qualche cosa. La cosa più semplice che mi sono inventato è non ci ho pensato, ho chiuso gli occhi, ho fatto finta di niente. E quindi come effetto però qui alle ore 20 chiudo l'autonoleggio ma non tutte le auto saranno rientrate, che è ovviamente un problema. Ehm, è la stessa cosa di Alessandro, come possiamo gestire il fatto che dopo, eh, le, dopo le ore 20 vengono restituite delle auto e in realtà questa restituzione noi non la vediamo. No? L'evento di restituzione... Ah no, scusate, lo vediamo, lo vediamo perché in realtà nella coda ci sono eh, e quindi noi vedremo anche se, se, se volessimo stampare questi eventi di restituzione vedremmo eh, che alcune auto sono restituite dopo eh, questo dipende un po' dalla condizione di terminazione questa condizione di terminazione per noi è vado avanti finché ci sono eventi nella coda e quindi anche oltre gli eventi anche le ore 20 ehm, sto gestendo gli eventi che in questo caso potranno essere solo di restituzione. Altrimenti potrei dire eh, vai avanti fino a quando il primo elemento, fino a quando questo evento ha una, un, un get time minore dell'ora dell di chiusura. Cioè posso decidere di stop stoppare la simulazione quando arriva l'ora di chiusura anche se non tutte le auto eh, sono rientrate e allora in questo caso avrò un numero di auto diverse, ehm, di, diverso da zero. Eh, in ogni caso sono d'accordo con voi che nessuna delle due soluzioni è valida, nel senso che noi non stiamo dicendo cosa capita alle ore 20, non abbiamo detto, non abbiamo simulato e quindi viene fuori una cosa che è, è sbagliata, no? c'è un errore di simulazione, un'approssimazione nella modellazione, non abbiamo modellato quello, perché in realtà quello richiederebbe di capire cosa succede su più giorni, no? Sul, è un'approssimazione, un, un può essere grave o no di sicuro non, non impatta il numero di clienti insoddisfatti così come l'abbiamo calcolati. però la restituzione dopo le 20 boh, mi costa extra, devo pagare, devo tenerne conto è, è uno di quelli, no? come dicevo prima partiamo con un modello semplice quando ci accorgiamo che magari ci sono degli aspetti rilevanti che non abbiamo modellato, li andiamo a complicare ma nel frattempo stiamo facendo delle scelte di progetti di progetto. stiamo facendo le scelte strategiche su come dovrà funzionare la nostra iniziativa, motivandole su dei ragionamenti quantitativi dai dati che sono emersi da un modello più semplice, quindi stiamo costruendoci il nostro business, cioè, tenendo sempre da parte in parallelo un gemello digitale di quello che sarà il business reale che ci fa capire più o meno come funzionerà. Eh, è normale che il numero, di clienti, ah, il numero di clienti soddisfatti è normale che sia diverso perché ogni volta che lancio il simulatore è diverso perché ho una casualità, casualità dentro. È chiaro che l'ordine di grandezza sarà quello: ecco, con 10 auto mi venivano 14, 15, 16 17 clienti insoddisfatti. Eh, se vi vengono, eh, diciamo, 80, no, 80 no, perché sono 74 in totale. Se vi vengono 70 clienti insoddisfatti con 10 auto allora c'è qualche problema nei calcoli, chiaramente però avendo simulatore, essendo questo simulatore stocastico, ha un minimo di stocasticità dovuta a questo random, è normale che, numero, che i numeri vengano fuori diversi, pur se devono essere dello stesso ordine di grandezza. Zolta mi chiede perché utilizziamo un numero compreso tra 0 e 3, ma per semplicità perché abbiamo tre possibilità. Il testo dell'esercizio, che abbiamo ancora qua da qualche parte, ci diceva il tempo per cui un'auto sta fuori, è un valore casuale che può essere una o due o tre ore, quindi ho tre valori diversi tra cui scegliere, e quindi è stato un numero tra 1 e 3, a seconda del numero che è uscito, ho impostato il primo valore, il secondo valore o il terzo valore. Eh? Manuel, chiede, o Manuel chiede se sono delle funzioni stocastiche già in Java per impostare la frequenza di arrivo dei clienti... Ehm nella libreria standard direi di no ma dovrebbero esserci puoi fare delle trasformazioni random ti dà un numero uniforme si può sempre trasformare un numero uniformemente distribuito in un numero con un'altra distribuzione di probabilità usando le formule che vi hanno insegnato a statistica che ti permettono di deformare cioè fare delle operazioni aritmetiche sui numeri per, da per dare una forma diversa alla distribuzione di, probab alla distribuzione di probabilità ehm... non... Anche qua eh, dobbiamo eh, magari con qualche esempio più avanti cercheremo di affrontare qualche, qualche esempietto di, di probabilità un, magari non uniforme al variare del tempo. Però facciamo attenzione, eh, non facciamo troppa matematica, perché qui dentro ci sono talmente tante approssimazioni che se facciamo troppo i fini sulla, pro, sulla distribuzione di probabilità probabilmente non ci cambia un che. Okay? Ricordiamoci, modelli sono modelli for, questi modelli sono modelli fortemente approssimati, ci danno un'idea. Okay? Quindi non ha senso andare a ottimizzare troppo finemente un singolo aspetto quando ci sono dei buchi enormi da un'altra parte. Quindi, se vogliamo migliorarlo anche dal punto di vista statistico, facciamolo: lo dobbiamo tenere presente tutto, tutti gli aspetti. Okay? Eh, quindi, avere un modello di distribuzione dell'arrivo poissoniano: sì, sì, può essere, ma poi alla fine devi ricordarti che alle 9 del mattino è diverso che alle 8 di sera, e quindi eh, devi magari. Migliori un, as un aspetto e ne trascuri un altro. Bisogna sempre fare molta attenzione a non complicare inutilmente le cose eh, quando hai delle approssimazioni forti di questo genere. Cioè mi danno un'idea generale, non mi danno il numero esatto. Eh, comunque magari in altri esercizi cerchiamo di, di, di potenziare questo aspetto. Eh, gli eventi Michele, gli eventi a cui ci riferiamo li definiamo come costanti, sempre come public e num. Eh, io lo trovo il modo più comodo, perché così ho esplicitamente scritto quali sono gli eventi che mi interessano, gli ho dato un nome, anche simbolico, anche mnemonico, eh, e poi posso riferirmi direttamente a queste costanti dentro il codice. No? Non è obbligatorio, è semplicemente il metodo che a me, a me pare è semplice e chiaro eh, per, per evitare altri. Non mi piacerebbe ad esempio definire delle stringhe, tra virgolette, delle costanti tipo stringa, perché poi vai al punto equals, diventi scemo a confrontarle, no? è molto meglio le costanti simboliche, internamente sono dei numeri quindi sono anche molto rapidi da, da, da confrontare, e, però non è, non, è un, non è un obbligo. Giuseppe infatti mi sta chiedendo se al posto di usare enum potevamo creare le classi figlie di event. Eh, sì certo, si poteva fare una classe evento dalle varie sottoclassi nel caso in cui le singoli sottoeventi avessero delle proprietà diverse, no? in questo caso qui non abbiamo nessuna proprietà, solamente time e type non abbiamo che ne so, il nome del cliente o altre proprietà eh, complica un po' la vita perché poi qui qui in questo switch dovresti andare a controllare di che classe è l'oggetto Okay, quindi hai un oggetto tipo event che è una superclasse per te a questo punto, eh, ma sai che in realtà fa parte di una sottoclasse e quindi dovresti controllare e.typeof di evento 1 oppure e.typeof di evento 2, eh, un po' diciamo così, a, a me non piace tanto lavorare con le class cioè con, con, con l'interrogazione delle varie sottoclassi, eh, dovrei a quel punto avere un polimorfismo sulla process event quindi fare tante process event diverse, una per ciascuna sottoclasse, questo sarebbe forse il modo più pulito, ho tante funzioni che si chiamano process event, eh, no, però non, non funziona, devo comunque, dovrei avere un'altra classe che contiene process event, di cui faccio le sottoclassi, eh, e ciascuna ha il suo metodo corretto, però comincia a diventare un po' pesante, ecco. eh, se vale la pena, come sempre, complicarlo, perché magari i vari tipi di eventi contengono informazioni così diverse faccio classi diverse. Se no spesso si mettono comunque tutti i dati, tutti i vari eh, valori, tutte le varie variabili private dentro la classe event e alcuni tipi di eventi ne useranno alcune, altri tipi di eventi ne useranno altre. Mm? Ehm, quindi sì, dal punto di vista della programmazione di oggetti, chiaramente questo non è la cosa più pulita, eh, ma è la cosa, è la cosa più, di, più, più semplice in certo senso. Mm? Ok, quindi questa è un pochino la filosofia che seguiremo, eh, con questo tipo di simulazioni, la volta prossima faremo un esercizio un pochino più complicato, che è quello della, eh, di Emergency, quindi la gestione di un pronto soccorso in cui avremo utenti diversi, con priorità diversa, e quindi anche la logica di gestione sarà la stessa, ma sarà più complessa, ma la struttura sarà sempre questa, essenzialmente. Ok, La struttura del, eh, delle varie tipi di variabili, la coda degli eventi, il caricamento iniziale della coda degli eventi, la gestione del ciclo di simulazione, questo codice è sempre lo stesso, il grosso della differenza la, san, la fa ovviamente l'elaborazione dei singoli eventi. Ok, eh, vi lascio a questo punto con qualche minuto di ritardo, ma direi che abbiamo terminato l'esercizio, farò immediatamente un commit così eh, se non avete ancora i clampi della fame potete dargli un'occhiata. Noi ci vediamo domani in laboratorio, ricordate di prenotarvi se volete venire, domani è giovedì, sarà il penultimo laboratorio, domani è ancora sui grafici, settimana prossima sulle simulazioni. Grazie a tutti e buona giornata.